Ciao a tutti e benvenuti in questo tutorial su Wakelet, dove impareremo in due minuti a creare una collezione attraverso tre passi primo creare una collezione attraverso il tasto più secondo decidere se condividerla o renderla privata e infine inserire contenuti quindi clicchiamo sul tasto più per crearla subito sceglieremo quindi un'immagine dalla libreria dal computer in base al tema la ridimensioniamo ed inseriamo il titolo della collezione e una breve descrizione a questo punto sempre sul tasto più scegliamo cosa inserire quale contenuto ecco, dobbiamo avere all'interno di questo nostro Wekalet C'è cioè un testo, un indirizzo web un video da YouTube, sempre sui leoni per esempio e lo inseriamo con molta... Semplicità. Possiamo incorporare un tweet, altri segnalibri, un'immagine, un documento in PDF, un altro documento da Google Drive o OneDrive o infine un video da Flipgrid. Possiamo anche decidere se invitare qualcuno o meno attraverso il link che viene generato in automatico, il QR code. Possiamo scegliere se consentire agli altri di copiare la collezione o di collaborare ad essa o cancellarla. In questo caso scegliamo un'immagine di background sempre dalla libreria e magicamente abbiamo già la nostra collezione ben compaginata. Quindi selezioniamo se deve essere pubblica o privata o se deve visualizzarla solo qualcuno che possiede il link, mettiamo pubblica Fatto e abbiamo terminato la collezione. Buon lavoro!